Sei pronto Tiziano? Ho bisogno di una mano. Organizzo una festa e non so che chiamare. Guarda, sto lavorando, comunque. Sicurezza è il mio, ma quanto mi paghi? Altra festa, altro cash, qua mi pagano anche se sono trash. La moto fuori è quella mia, se c'è una rissa scappo via. Anche se a voi sembra non sono deficiente in questo mondo. Niente si fa per niente. Fumo limono mi faccio una siga, tiziano stasera metti tutti in riga. La sicurezza è il mio lavoro. E ora si forza tutti quanti in coro. Fumo limono mi faccio una siga, tiziano stasera, metti tutti in riga. Sicurezza è il mio lavoro. E ora su forza tutti quanti, tutti quanti in coro. Tutti quanti in coro. Tutti quanti in coro. Tutti quanti in coro. Sicurezza? No, perché. E anche sta festa ne valza la pena, domani porto la mia tipa a cena. Senza soldi io non lavoro, il mio servizio vale come l'oro. Anche se voi sempre non sono deficiente in questo mondo. Niente si fa per niente.